Trovare in genere 4-5 righe dove ti spiega il costruttore a grandi linee come utilizzare il loro dpc no? Ti dice: guarda, devi in genere qualcosa di basilare, scrivono semplicemente non la posizione in posti eh, che dove può essere, ci possono essere delle delle problematiche, poi non è che ti spiega nel dettaglio, cioè non ti spiega guarda attenzione al condizionatore, attenzione a mettere una corrente d'aria tra porte e finestre, cioè non scendono così nel dettaglio eh, ti dice che eh, devi lavorare eh, davanti la cappa accesa, cioè ti dà proprio delle indicazioni basilari su quello che è l'utilizzo eh, in realtà andrebbe approfondito, va approfondito mettiti davanti una cappa e lavora ma se non l'accendo, allora uno dice no ma lì ci arrivo, la devo accendere, benissimo, ma se non ti dico ad esempio che davanti a una cappa chimica non si sta seduti, giusto? Potresti prendere una sedia, cosa che purtroppo viene fatto, si prende una sedia, si sta comodi, si mette la sedia davanti alla cappa chimica e si lavora. Questo è sbagliatissimo, ed è un'istruzione basilare, no? Se invece lavoriamo con una cappa di sicurezza biologica, allora ti dico pure, prendi una sedia e la puoi utilizzare. Ma te lo dico, perché se non te lo dico, tu non lo sai se devo lavorare in piedi, devo lo seduto, come posso lavorare, giusto? Quindi semplici comandi, veramente eh, le istruzioni, adesso per, per essere molto superficiali, però per avere delle, delle indicazioni veloci, eh, le istruzioni di utilizzo di una cappa sono fondamentali.